Tra le città di Campomarino e di Ancona si trovano solitudini e deserti. In queste solitudini vive una gente che si annida tra le foreste e a luoghi di caccia e in questi luoghi deserti va in cerca di miele. Così nel XII secolo il geografo arabo Edrisi, al servizio di Ruggero II descriveva questo meraviglioso angolo d'Italia. Siamo nella valle attraversata dal fiume Biferno da un piccolo promontorio, Campomarino domina la costa adriatica. Il colore di terre generose si mescola alle onde del mare. Campomarino è posizionata sulla costa adriatica e appartiene alla regione Molise. È un comune della regione Molise di circa 8.000 abitanti, distribuiti su una superficie di 76 km2. Antiche genti popolarono il territorio di Campomarino sin dai tempi più remoti. Fu il passaggio da un'economia di caccia e raccolta a un'economia agricola a rendere l'uomo da nomade a stanziale alla continua ricerca di aree fertili adatte a uno sfruttamento continuativo. Le origini sono abbastanza antiche. Si può parlare di epoca tardo età del bronzo, inizio età del ferro. Infatti il villaggio più importante che è stato trovato è quello di Difensola, datato appunto tra il XII e l'XI secolo a.C. C'è stata poi la colonizzazione greca, i viaggi omerici. E se questa è la storia, è il mito greco a restituirci il racconto leggendario sulla nascita di Campomarino, attribuita all'eroe omerico Diomede, che dopo la guerra di Troia sposò la figlia del re Dauno, divenendo proprietario di questi luoghi. Cruciale fu il XV secolo quando il paese subì quella che nella storia delle colonie albanesi è definita la terza ondata migratoria, nella quale emerse la figura del principe Skanderberg, protagonista della lotta di indipendenza albanese. Scene di derivazione Arbrecht si alternano a scene di vita quotidiana e antichi mestieri lungo le stradine del borgo di Pinto. I colori delle opere murali, ci conducono alla scoperta della bellissima chiesa di Santa Maria a Mare. Sulla piazza svetta il massiccio campanile. Costruito nel XII secolo, l'edificio subì numerose modifiche nel corso dei secoli che ne hanno mutato e quasi cancellato l'antico stile romanico. La preziosa pala settecentesca sovrasta l'altare in una nicchia trova spazio il busto in legno intagliato dipinto e argentato di Santa Cristina poco distante ammiriamo l'opera pittorica più antica raffigurante la Madonna con i Santi Giovanni e Michele il viaggio alla scoperta delle bellezze di Santa Maria Mare ci conduce nella cripta sorta nel luogo in cui insisteva un vecchio tempio romano i capitelli in pietra scolpita del XII secolo incorniciano gli affreschi quattrocenteschi. La Croce di Malta, seppur dall'interpretazione iconografica imprecisa, ci parla di questo luogo da cui si partiva alla volta della Terra Santa. In questo viaggio a ospitarci è Don Luigi Di Maio, grande produttore di vino molisano d'eccellenza, a cui va il merito di aver fatto conoscere i sentori di questa terra in tutto il mondo. Questa azienda è nata con me che 60 anni fa sono venuto qui in Molise e ho cominciato a piantare. I contadini dicevano meno male che ci sta mare, perché sennò Don Luigi ci faceva piantare fino all'Albania. E noi esportiamo il nostro vino in tutto il mondo, qualche volta ci gratificano anche con dei riconoscimenti per noi inaspettati. Per esempio quello che il nostro Rosso Ramitello, tre anni fa è stato giudicato tra i 100 vini migliori del mondo. Mio figlio Alessio, che ha fatto moltissimo perché ha ampliato la produzione, ha aggiornato le tecnologie, perché la nostra idea forza è facciamo nuovi vini d'antichi vitigni. Dal punto di vista tecnico noi siamo contrari all'impiantare all questi vitigni, chiamiamoli stranieri, perché il vitigno del territorio si è ambientato negli anni al, al clima, al terreno, all'umidità, alle piante, agli insetti, a tutto, e quindi dà certamente dei risultati migliori. È molto importante usare la scienza e le nuove tecnologie consapienza la qualità nasce nel vigneto poi in cantina si cerca di conservarla l'antica tradizione agricola si fonde con la vocazione turistica e balneare di Campomarino lido la bandiera blu d'europa di cui si fregia per il quinto anno consecutivo incorona la cittadina dalle spiagge ampie e sabbiose le acque limpide e un'offerta ricettiva in costante crescita siamo l'unica città della costa molisana che quest'anno ha preso a bandiera blu. La nostra costa è di 8 km, è a misura di, delle famiglie e dei bambini, con delle spiagge bellissime, con dei litri attrezzatissimi, un posto ideale per dove trascorrere le vacanze. Stiamo incrementando le nostre strutture ricettive, ci sono nuove costruzioni di B&B, nuove case vacanze, ma a Cabo Marino c'è l'offerta turistica e Dura 12 mesi all'anno. Basti pensare che se si viene a ottobre ci sono dei percorsi agnogastronomici. Poi i piatti tipici di Campomarino ci sono il pesce, il pescato locale, abbiamo tutta la fascia triatica. Non ci si annoia a Campomarino. La promozione delle ricchezze territoriali passa attraverso il rispetto per l'ambiente. Accompagnati dai volontari delle associazioni ambientaliste impegnate nella tutela, nella valorizzazione e nella protezione dell'ambiente, ci immergiamo alla scoperta della natura nel centro di educazione ambientale dell'area Bosco Fantine. La nostra associazione Ambiente Basso Molise ha avuto l'idea di riportare in auge questo centro. Quello che ci proponiamo è di portare tutte le scuole del Molise qui a fare educazione ambientale. Sicuramente faremo dei corsi di formazione per quanto riguarda l'ambiente e Inoltre d'estate vorremmo portare a conoscere questa zona, le fantine in particolare, persone che vengono da fuori. Poco distante, la parte dunale del territorio, così come quella della spiaggia, subisce la forte azione erosiva. Preziosi inquilini trovano casa in questi luoghi unici. Da diversi anni studiamo l'habitat di sopravvivenza del fratino, che è una specie target, a causa dell'erosione ha diminuito il suo trend di nidificazione. Grazie a una politica di pulizia delle spiagge, utilizzando soltanto una pulizia manuale, le piante e gli alberi che vengono spiaggiati e accumulati nella retroduna imbrigliano la sabbia nel periodo invernale e poi si decompongono, dando un humus necessario alla sopravvivenza di piante pioniere questo ambiente è frequentato, oltre che da mammiferi e da molti roditori, anche da anfibi, da rettili interessanti, come la testuggine di terra, la testudo Ermanni. Nel porto turistico Marina di Santa Cristina, luogo di approdo e partenza, si conclude il nostro viaggio a Campomarino, meraviglioso borgo italiano. Un turista dovrebbe venire al Campomarino perché c'è la giusta accoglienza, c'è un detto antico che vale ancora, cioè che il campomarinese è amante del forestiero.